Ragazzi, quello che state per vedere sono le pull di un mio amico Che nel giro di 100 pull, 100 pallini viola insomma È riuscito a trovare la bellezza di 3 Raiden Guardate, ha avuto un culo tremendo Bene, bene, bene. I'm watching Sì, ma I'm scared I'm a lot scared so Go fucking radissimo. go, bro You have the PG, GG 6, 12, 18, non mi ricordo quanto è. 23. <ride> mi 23, piace che eh, mi mischio l'italiano e l'inglese così. Yeah, 23, vai. Pasta, <ride> pizza, pasta pizza, Belluschioni, Boris Johnson. Vai, 3, <ride> 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1. La prima. Era in 4 stelle. Vabbè, ed ed è assicurato, è in bene. È... Ben, eh, Sara! È Sara C1! Almeno una gioia! <ride> e niente. Ma nato, Sara? Boh, non ne ho tutto sto culo di trovare 2-4 stelle in una... in una. In una multi, non ce l'ho. Spero solo su... di non arrivare tipo a 5000. Primo sarebbe abbastanza brutto. Mm. Vabbè, intanto adesso ho 33 di 43 di adesso 43 di no, no, no, no, no manco ti voglio manco ti voglio ce l'ho c1 adesso non la voglio ditemi che c'è un altro c'è un altro pg vi prego c'è un altro pg no Merda. te l'ho detto col culo che ho arrivo a 80 di vabbè 43 53. 53 e niente è ah, Bennett questo per forza, no? Ma porca... <ride> Infatti, sì. Io te l'ho detta, detta che ora Presto... la tiravo. Io te l'ho detta che ora la tiravo. Ho trovato Bennett dopo. Top! Come giusto, so. no. Vabbè, comunque non mi sta piacendo, no, no. eh, come stanno ne Non avevo 17 da eh. prima. Io ho 63. 63. Cioè... Dopo il 63, faccio solo singole. Eh? No, che merda. No, spero di no. Spero, Sara. No, non mi cambia tanto. Sì, ma spunta. Sto 4 ste. oh, una spunta. È timido. No. Porca c***a. Vabbè. Facciamo le singole. Se, se fanno molti si può uscire anche 2-5 due, due, due stelle? Eh? Sì. Tanto. Da quando scusa? Da quando io sono così tanto oscurato? No, no, no, no, no, non ho tre salve. Eh, no. Sono non non salva un po salva, da quando io sono così tanto sculato che ho 2-5 stelle in una? Da quando? Dai prova. Vabbè lo facciamo per i Memini. Sì. Lo faccio per voi. E vabbè 5 stelle assicurato. Ancora! Pity è 80 Sì È 80 di Pity Dai almeno Sara Dimmi che Sara ti prego Te piace una paralisi Perché t'hanno aggiunto nel gioco Sei inutile Sei inutile Sì completamente E niente 80 di Pity Vado sul soft Pity Eh già Adesso no, faccio le singole, mi rifiuto di fare multi in 80, che con questo sei a 74 di pull, sì 73 tipo 74, no, eh, 74 Se vado su 85 mi sparo, faccio le singole È uguale, quindi No, non ce l'ho tutto sto culo di trovare due 5 stelle in una multi, non ce l'ho Due chichi. Inutile Due kiki, no. 75 sì. e questo è soft pity oh sì. soft pity andiamo mm -hmm. <ride> e andiamo il soft pity finalmente vai wow, tu signori Cazzo, e signori. Sei Quanti gemme c'hai? Eh? no 9000 e 800 quindi oh. praticamente 10.000 torni a 10.000 dai entra nel mio mondo adesso <ride> vuoi averci tu adesso la bella aspetta prima devo, devo... Potenziare la Max Inan che adesso diventa un Oxignan main adesso diventa un Oxignan main, che C1 c'hai. Aspetta, che c'1 c'hai: anche costellazione Oxignan? Sì. Penso C3, sì, C3. Sarac1 che... allora, è buono. Sarà C1, era meglio C... era meglio Sarà C6. Onestamente, sì. capita. Senti, lo faccio ancora per i memini. Faccio una multi. In caso aumento il P. Eh, In caso si chiama Gambling addi Addiction, dai Lo faccio per voi Lo faccio per voi Tanto non lo trovo Tanto non lo trovo il Ale In il culo In di... caso il In no. il ti prego, Io uno. So dove uno. Io so dove avevi, ti ricorda? Sì, C'è uno, <ride> Oddio! E la Favonius Lenz, vabbè. Oddio! <ride> Quindi che, che vuoi fare adesso? Oddio! Oddio, oddio, oddio, oddio, oddio, oddio, no, no, Che no, vuoi no, fare no, adesso? No. no, no, no, no, no, è fake sta cosa, mi stanno trollando malissimo, dai. Che effettuale, legge l'effetto. Allora, in pratica aumento la risoluzione più velocemente, che è tipo la... La passi, certo, la, la Eh? Per... Vabbè, in pratica è tipo l'elemento che gli fa aumentare il danno della burst. E eh, aumenta dell'80% e ogni volta che... l'elemento. È ottimo così. con Kazuha, perché Kazuha gira molto con la burst. Ecco, però non ho il 5 stelle garantito, ne ho 8000 adesso. E che fai? Le spegni tutti? Ne faccio un'altra per il meme, dai Ah <ride> no, no, le spegni tutte adesso No, no, ne faccio un'altra In teoria ho 50 euro è eh? Non ce li ho 5 euro, ba. non ce li ho 5 euro Te ne presto io, letteralmente Ma no, grazie No, scherzo, no, no, scherzo ma, ma non scherzo Facciamo questo o oh, se esci un'altra volta a C2, veramente Penso di essere l'uomo più fortunato del mondo No, ok, rip eh... Bennett eh? Bennett eh. Non C2 non... No, C3. C3? Ah, C3, è vero. Che aumenta la E. che a me servirebbe ac 4 però. Eh, AC5, C5, guarda, AC5, il mio Bennett mi fa 15k. Eh, Però lo facciamo per un altro meme. Ultima, ultima. Tanto non ce l'ho garantito, quindi posso farla anche tutte non ho tutto, qual è il problema? No, eh, perché capito? Non ho il garantito, ma se potessi vincere Kazua dopo mi girerebbe male, capito? Mi starebbe molto male, ah, qual è il tu, tu cominci a farmare, tu cominci a farmare. Ah, perché giustamente io non l'ho non ho fatto tutto il mondo al 100% No, no? no infatti, <ride> dai. L'ultima per i memini e Vaffanculo. Era un Exignan, ovviamente ah, a c 500 mi sa, ce l'ho a no, C4 io ho 1086 ancora, no. di questi. Che cazzo ci faccio io con 1086? Beh, hai 30 di quei altri fari, guarda. Vabbè. Lo facciamo ancora per i memini. Sei entrato nel. nel flow? Sì. Non è nel flow, è la dipendenza questa, endovena. Uh, C5! Beh, oh, doppio! Quattro, oh, vero, 2-4 no? stelle, Manco... ero... sono più felice per Bennett che per altro. No, è C4. C4. Vabbè, in pratica era quello che se faccio l'attacco, dopo che ho fatto lei me ne conta di nuovo, vero? Ok. Eh, però ho capito, avrei... avrei preferito un po' più... Te invece te deve esplodere la famiglia, Xinyan. Avrei preferito, non dico Raiden, perché no. Do dopo, dopo, uh, dopo sfido veramente la fortuna a darmi un C2 Raiden. Ma dico, almeno un C4 Raiden me lo potevano da. C'è un C4, un sì, Raiden. Un C4 Sara. Ma un C6, eh? Eh, Boh, aspetta, adesso non chiedo troppo. Perché l'unico C6 che ho è Yanfei. E Xingqiu. E, e basta. Che in fine, cosa che loro due sinergizzano bene? Eh? Yeah. Allora, no, là, è vero, il. Là... Il Pity lo sentiamo. C'è 30 di, di Pity, mi sembra. O 20 o 30. Eh, ho fatto due summon dopo quelle del Raiden. Allora, 20. Uh, C5 Bennett. Yeah. Let's go. Adesso, farò, eh, adesso vedi, cioè, adesso. Eh, adesso in teoria dovrei averci sui 50. Tanto il soft Pity non, non lo colpisca ancora. No. Boh, spero la fortuna in una costellazione di Sara oh! <ride> Oddio, <ride> oddio Oddio No, no boh, Tu nel giro di un PT e mezzo ci, ci sei fatto un personaggio a C5 A un Raiden C2, lo sai vero? Oddio <ride> Adesso ti prendi non questo video, credo. lo ritagli e lo carichi su TikTok e ti fai sbranare vivo. Non ci credo. Non ci credo. Non ci voglio credere. Non, non ci voglio credere. Ho fatto letteralmente tra i migliori DPS del gioco. Non ci voglio È credere. Era un SS. Era un SS come DPS. Era un rango SS con C2. Non ci voglio credere. Erango, le Schultz salse, come si chiamano? Guarda, sono contento anche se non mi faccio caso, sono stracontento così, guarda. Non posso... No, hai visto che c'hai anche... Hai Sara C2. Hai Sara C2. Ho Sara C2, vabbè. È la cosa meno importante. Ho Raiden C2. Ho Raiden C2. Oddio. Oddio. C'è gente che ha, che, che ha speso un patrimonio per, per avere quello che hai tu. E io aspetto vuol dire che ho vinto 2,50 50 a fila? Sì. Quindi vuol dire che io me posso anche tranquillamente sognare, cazzo la notte, tranquillamente. Eh sì, praticamente. <ride> che merda. Vabbè, sono contentissimo. Detto.